Queste scarpe ci correremo nei prossimi giorni, avremo la, la nuova GoPro e quindi sicuramente sarò in grado di filmarti al meglio. Non so se sono in grado di starti dietro, però grazie davvero. Il bello che stai dicendo che hai comprato la GoPro nuova quando tua moglie se n'è andata così non lo sente. Eh? Oggi Andrea non sono riuscito ad aspettarti al cancello, però sappi che nei prossimi minuti dovrai aprire una scatola e qui vale sempre la solita regola. Non ti posso dire, anche se in realtà ormai le scatole le vedi passare a destra e a manca, non ti posso dire di che marchio stiamo parlando, non ti posso dire di che scarpa stiamo parlando. Tu mi devi dire quanto pesano, che scarpe sono e soprattutto quali sono le caratteristiche principali. Ti lancio il pacco come al solito. Ti tiri il pacco non è una bella cosa, lo sai, vero? No? Ti tiro il pacco perché comunque giustamente non riusciamo ad incontrarci molto frequentemente oggi non siamo infatti andati alla pista di Garbagnata anche perché stamattina proprio pioveva alla grande. Solo qui e da noi non ha versato neanche una lacrima il cielo. Ok, vai, vai, vai che ti mando, vai, vai che ti mando. Oh, wow, minchia, me l'hai lanciato malissimo. <ride> ma te lo lancio sempre malissimo perché sembra che siamo di fronte ma per rispettare il distanziamento siamo lontanissimi. Mi devi passare il mio coltellino. Chiavi? Chiavi. Aia. No, questo l'ho lanciato bene. Sì, no, ma mi è arrivata sul, sul dito. Faccio partire il cronometro. No, no, no, aspetta. Vai! Vai! No! No! Presa! Però dai son migliorato sta roba qua di pacchia! È miglioratissimo in effetti, non so, siamo arrivati al vente, ventesimo unboxing. Solo? Solo? No, facciamo, poi metto quanti ne abbiamo aperti. Ho ah, parlato troppo presto, Max. <ride> Niente, ho parlato troppo presto, peccato. Vai. Sì, beh, comunque aprirli con le chiavi è davvero illegale è illegale ma fa parte del gioco no? Uh. perché se la montagna non vado a momettere sicuramente questa è una uh, scarpa da trail è una scarpa da trail Beh, ovviamente non potevi non, non indovinarlo Il problema è che io ho indovinare le scarpe da trail, sai che non sono un grande trailer. Beh, adesso con la pioggia che c'è stata stata malpensa nei giorni scorsi, ti sarebbe, a me sarebbe servita sicuramente Beh, una scarpa. Beh, allora, da caro armato importante, eh. Allora, <ride> guarda i nomi delle scarpe da, da trail, oddio qua dietro c'è qualcosa di durissimo. Uh, le scarpe da trail non le conosco, conosco la Pegasus, ma che non l'avevo neanche mai presa in mano, c'è la Peregrine, io ho un paio di Salomon Speedcross, non mi sembra nessuna di quelle. Direi una bugia in qualsiasi caso. Vabbè oh. allora guardale, no? Posso no, guardarle, no. wow! Il colore è, è buono, eh? Wow! No, beh, fighe sono fighe. Beh, questa è la mia però, eh. cioè, la, la tua sarà, sarà di colore nero, non, cioè, non, non pensare. Guarda, posso dirti le mie due robe? Eh, fammi vedere, mo, intanto, se la mia o la tua? Questa è la tua, porca Eva. No, ho chiesto di avere due colori diversi. No, non tale che no. La, la, la tua è sicuramente più bella. No, no, Max, no. No, non è vero. Non era vero. Non era vero, per fortuna è un colore clamoroso questo. Se me l'avessi presa nera, davvero avrei detto che le toppe erano le peggiori scarpe della terra. Ti dimettevi dalla, dal no, canale? Cioè, ma no, adesso a parte gli scherzi, ma che spettacolo di scarpa han fatto, mi fa volare sta scarpa. Non ho capito qua dietro che diavolo servono sti due cosini qua, ma dopo andiamo a vedere nelle specifiche. Beh, direi innanzitutto provatele per capire un po'. Ma proprio per quello avevo preso il mio numero, uh, la scarpa è simpatica perché è la Topo con, uh, con l'avampiede la, bello largo. Guarda ti dico subito che mi sembra una scarpa abbastanza pesante, quindi non c'è cioè, da... Da trail lunghi, non, non da scampagnate di 10 km. Ma quanto pesa secondo te? Mm, 320 secondo me. Poi metto, non ne ho proprio la più pari idea, non ho ah, guardato okay. neanche le specifiche. Ma il mio modello è sempre, sempre topo. È comodissima. Ma è una figata anche al piede. In quali condizioni Andrea utilizzeresti un paio di scarpe da trail per noi podistiamatori? allora guarda io le ho usate spesso quando, quando andavo in, a passeggiare in montagna diventano super perché non cadi praticamente mai eh, soprattutto sulla neve e sul ghiaccio e quello lì era il mio principale utilizzo assolutamente in allenamento bisogna valutare bene bisogna, bisogna più che altro valutare dove state correndo se correte anche il 30-40% della vostra corsa su asfalto non usatele perché se no mangiate via tutta la suola il battistrada, e le utilizzerei per dire in giornate davvero dove ha piovuto tantissimo tempo, nei parchi dove sappiamo di trovare tanto fango oppure abbiamo delle salite o delle parti tecniche. Per il resto andrei sempre con una scarpa normale per fare i lenti, assolutamente no per i lavori perché sono comunque scarpe pesanti, quindi o faccio un allenamento tecnico per il trailer se no non le, non le dovrei usare. E invece magari al parco quando come in questo periodo autunnale piove, le Ma consigli comunque? Te l'ho detto, più che parco, cioè parco su pista bianca non le utilizzerei perché alla fine eh, corri sempre su pista bianca che, che te le, le rovina abbastanza, ti mangia via la suola. Se invece devo correre nei parchi, tipo il mio parco Groane che c'è molto fango, magari piove tanto ed è un terreno molto scivoloso, sdrucciolevole, secondo me eh, possono, possono aiutarmi. Soprattutto secondo me quando piove tanto le posso utilizzare così se il giorno dopo smette di piovere beh, uso una scarpa normale per fare i lenti asciutta. A livello di calzata e misurazione cosa ne pensi? Stessa tipologia? Stessa calzata topo oppure qualcosa di diverso? No, allora stessa calzata topo e per di più devo dire che è davvero simpatica perché comunque è un carro armatone ma da sopra è, è simpatica e anche quando la metti al piede è, è, è bella da vedere. È comoda, quindi sì, stesso numero. Ci vuoi fare due corse oppure non ne vale la pena oggi? Io adesso ti corro nel giardino così te lo aro se vuoi. No dai, va bene, magari provatele un secondo e poi dopo... Poi Vabbè. dopo ci dici le tue due impressioni. Ehi eh, l'avevo già provata, Max, ma la riprovo. Ah, forse non si era visto. Oppure sulle calze quelle spugnose di Nike. E devo dire che la scarpa entrava senza problemi. C'è sempre la solita, lo, il solito spazio in avampiede. Ritornando al vecchio unboxing uh, che abbiamo fatto di, delle altre scarpe io per dire userei queste per andare in giro a camminare anche per le città d'arte piuttosto che le Timberland che abbiamo provato. Primo perché sono più zarre e secondo perché hanno comunque quella ciccia e quel battistrada che, mi, eh, che reputo comodo nelle grandi camminate. Va bene grazie Andrea dai ascolta facciamo così eh, adesso andiamo a farci il lento eh, con queste scarpe ci correremo nei prossimi giorni avremo...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 ma di tanto, di tante cose non sono azionista. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima. Stay strong. Ciao. Ti pareti dopo li tagli. Forse.